Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia, nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto veloce, come creare un vettore, un poligono. In QGIS ed importarlo in Google Map tramite il formato KML che è quello che Google Map eh, preferisce. In pratica apriamo QGIS, andiamo nelle tiles e utilizziamo soltanto così come riferimento il web service OpenStreetMap per utilizzare questi web services, cioè per vedere queste immagini. Bisogna essere connessi ad internet perché queste immagini arrivano direttamente da internet. Andiamo nella mappa di Milano: soltanto per trovare un punto dove creare una specie di poligono. Vediamo, Porta Venezia è proprio un poligono, vedete, praticamente perfetto. Noi continuiamo a fare lo zoom da questo punto noi sopra il layer di OpenStreetMap che viene praticamente automaticamente messo da QGIS dobbiamo creare un nostro layer vettoriale come si fa? Andiamo nel menu layer, andiamo in crea vettore e gli diciamo shapefile vediamo che lo shapefile.shp non viene ben digerito da Google Map quindi noi poi lo dovremo esportare e convertire in KML allora come lo, lo chiamiamo lo chiamiamo direttamente porta venezia quindi noi dobbiamo compilare questo campo il la file va bene il tipo di geometria no non è un punto un poligono e poi vedete ci eh, memorizziamo per esempio che il sistema di riferimento è psg 3857 che va bene ad esempio per Google Map. A questo punto possiamo lasciare fare la tabella attributi in questo video non utilizzeremo la tabella attributi non metteremo nessun attributo del poligono e facciamo ok diamo un attimo eh, di tempo a google a qgis che vedete che inserisce un nuovo layer che in questo caso è vuoto sopra quello di OpenStreetMap quindi anche se lo diselezioniamo non succede nulla Nulla, ma se noi andiamo nella matitina e attiva modifiche cioè per aprire per esempio l'editing possiamo adesso cliccare il tasto aggiungi elemento poligonale e come se fosse un card, cliccando possiamo semplicemente disegnare no, sopra la mappa prendendo come riferimento quella di OpenStreetMap e noi stiamo eh, praticamente a mano in un battibaleno ridisegnando il poligono di porta benestra. quando abbiamo finito facciamo il tasto destro lui ci dirà per esempio eh, vuole un attributo diciamo 001 diciamo, che questo, perché? perché questo layer avrà un poligono solo, potrebbe avere tantissimi poligoni ed ecco che crea un'entità opaca che si sovrappone a OpenStreetMap, noi potremmo deselezionare il layer vettoriale appena realizzato oppure possiamo deselezionare quello sottostante di OpenStreetMap, quello che possiamo fare è fare tasto destro proprietà, andiamo nella proprietà del vettore appena creato, nel tab simbologia noi gli riduciamo un pochino l'opacità, lo portiamo tipo al 40%, così facciamo applico ok, così sotto vediamo contemporaneamente sia il nostro layer, vedete che la corrispondenza con il parco di Porta Venezia a questo punto per inserirlo nelle nostre mappe in Google Map ovviamente bisogna fare il login in eh, Gmail per esempio facciamo un tasto destro nel layer vettoriale appena creato e facciamo esporta all'interno del menu esporta scegliamo salva elementi come vedete in questo caso io già avevo selezionato il KML perché stavo studiando questo argomento ce ne sono tanti solitamente viene fatto lo shapefile però lo shapefile non viene digerito bene da google Maps. allora scegliamo il KML il nome file noi clicchiamo qui lo mettiamo all'interno della nostra scrivania perché così lo ritroviamo al volo e lo chiamiamo porta venezia d'accordo vedete che il tipo, la tipologia di file è KML facciamo salva. Tutto il resto praticamente è già automatico. Vedete, viene usato il sistema di riferimento PSG 3857 che va bene per Google e facciamo OK. Adesso vedete, abbiamo creato un ennesimo layer, quindi, per esempio, Porta Venezia lo possiamo, quello iniziale, lo possiamo anche rimuovere dicendogli di sì, perché tanto ci rimane questo qua nostro che possiamo visualizzare o no. Ma andiamo a vedere nella nostra scrivania vedete è stato creato questa entità vettoriale poligonale che si chiama portavenezia.kml adesso siamo pronti per importarlo in google map in google noi abbiamo fatto il login nel nostro account e siamo andati nelle mappe non dobbiamo andare nel tab etichetti, eh, etichettati chiedo scusa, dobbiamo andare nel, eh, nel tab mappe e poi facciamo crea nuova mappa quindi questo verrà aggiunto come un'entità come un oggetto in una mappa nuova vedete non dobbiamo disegnarla a mano potremmo disegnare la mano utilizzando questi tipi di strumenti in fin dei conti Google Map non è altro che un web GIS aperto che può essere utilizzato da tutti ma noi cliccheremo il pulsante importa. in questo caso vedete facciamo seleziona un file dal dispositivo sarebbe il nostro computer andiamo nella scrivania e facciamo portavenezia.kml quello appena creato con QGIS Facciamo c'è il caricamento e vedete che all'interno di questa mappa senza titolo automaticamente viene inserito questo nuovo poligono Porta Venezia e vedete che è stato perfettamente georeferenziato, se facciamo uno zoom indietro, chiudiamo questo pannello, vedete nei giardini pubblici questi qui montanelli perché in pratica il sistema di riferimento era corretto e quindi tutte le entità poligonali create con quel sistema di riferimento, di riferimento tramite Google GIS in KML possono essere inserite all'interno della nostra mappa poi possiamo cambiare il titolo, possiamo cambiare il colore, ci sono tante cose da fare in Google Mappo possiamo salvare la nostra mappa e rimarrà sempre lì